pronti a combattere Gorniti qui per vincere Gorniti raggiungibili! chi difenderà? The Legend is Back! Buongiorno! Ma come sei carino! Per caso hai visto Johnny? Chissà dove è andato Giada? Mm. No! Eh, Giada, eccomi. Scus, scus, scusami, ma dove ma fa... è andato? <ride> ma Giada, ma, ma come ti sei travestita? Con cosa sei? Un albero? Non sono un albero! Cioè, sei una pianta. Eh. No, piantala tu. Io sono madre natura oggi. Hai visto allora. che bello? perché sei madre natura? Cosa c'entra? Non lo so Ma come cosa c'entra? Perché è arrivata la primavera È vero Ci sono i fiori che sbocciano, fa più caldo, si, mangia... si possono mettere le maniche corte E si mangia tanto gelato, sì, tanto si mangiano i ghiaccioli e si mangia la pizza col gelato, il gelato con la pizza uh. eh, La pizza col gelato? Sì, la pizza col gelato Ma certo che ha dei gusti un pochino strani Ma comunque la primavera rende la natura ancora più bella E ci sono nel mondo cinque posti che diventano bellissimi grazie a lei dai! Vuoi sapere quali sono? Ora te li dico! I miei posti preferiti sono la grande barriera corallina in Australia, più di 2000 km di spettacolo multicolore subacqueo, grazie a corali lucenti e tantissime varietà di pesci tropicali di ogni colore e dimensione. La Porta dell'Inferno, in Turkmenistan, qui potrai trovare un cratere davvero mozzafiato, causato da un incidente. Da allora il cratere brucia, creando un luogo davvero suggestivo. Lago Retba, in Senegal. In Africa occidentale esiste un lago davvero particolare. Il rago Retba, infatti, grazie alla presenza di particolari alghe e batteri, assume un colore rosa. Un fenomeno davvero unico! Le montagne Zanghie Dangxia, in Cina. È difficile credere che esistano davvero. Eppure è proprio così. Queste montagne, grazie ai loro incredibili colori, sembrano provenire da un mondo fantastico. L'aurora boreale, in Islanda. L'aurora boreale si verifica quando il vento solare, un flusso di particelle cariche provenienti dal sole, è attirato dal campo magnetico della Terra verso il polo nord. Wow Giada, ma l'aurora boreale è davvero simile all'energia Mecha! Eh sì, è proprio simile! E dato che oggi ho la natura della mia parte, sì. ho deciso di sfidarti! Ma, ma perché Giada? Stavi andando così bene! Perché vuoi perdere? Oh, mi sento super carico Per questa sfida Allora ah, Ferma um, mm, mm, mm, mm, Sceglierò Ferma no, Sì no. scelgo Quella bustina no, perdente Johnny, No oggi Oggi La natura è dalla mia parte Quindi sarò io a scegliere la bustina E anche la tua Vuoi avere anche il mondo Dalla tua parte Che tanto perdi <ride> No no no Oggi te la scelgo io Allora la bustina perdente Non capisco io come mm, È mh. questa qua Tieni E perdi Buona E non è vero buona Perché nasce, la trasformerò in quella vincente mm, non ci riuscirai? vai, sei pronto? io prendo questa da che da, io, io non capisco come mai tu vuoi sempre perdere anche non è bello no, non è vero oggi vedrai che vincerò io sei pronto? Yeah. vai è che a me sincer sinceramente dopo un po' mi dispiace anche dimmi che hai trovato allora, io ho trovato Ultra Lord Trition ah, bello questo io ci ho trovato invece? aspetta eh io ho trovato Ultra Diacos Wow che bello! Bellissimo eh! Allora dimmi un po'. Sotto al aspetta, piede. sulla card. Ah, sulla card iniziamo. Sulla card okay. ho il numero 6. Io ho il numero 9 9. Lo vedi? 9. Non è vero, gira? Non vedi che è 6? <ride> no, è un 9, caro mio. Ok. È sotto il piede. Che numero è sotto il piede? <coughs> eh... Tu? <ride> no, tu Ho il numero uno <ride> Io invece ho il numero due quindi ho vinto io! fa vedere che è il numero vedi, due Vedi che vedi che c'è, vedi? Ho vinto io, vedi che la natura è stata dalla mia parte Ma Hai avuto solo fortuna, ecco No, non è vero, non è vero, la natura è che è stata dalla mia parte, finalmente ho vinto Vabbè, per una volta che vinci, per una volta che vinci Allora, visto che hai vinto tu, io sai, adesso ti sfido A cosa mi sfidi? Con questo ah, Con l'arma di Lord Carrion Vabbè, io sono preparata Oh, l'arma di Lord Electro Sei pronta? Vai è arrivato il momento della parete becca eh sì mostreremo la foto che ci è arrivata in questo caso di Matteo vediamo un po' mamma mia quanti gormiti che ne ha ne davvero tantissimi nella sua stanza di giochi è davvero pieno e eh, anche la rivista, anche la rivista dei gormiti. Allora, facciamo così, Giada, io appendo la foto. E io intanto leggo la dedica che ci ha scritto. Va bene. Ciao, Gianni e Giada, sono Matteo, grande fan dei gormiti e delle loro avventure. Ogni giorno aspetto papà che mi porta qualche gormita per poter giocare e inventare epiche battaglie. Quanta tenerezza. <ride> anche a scuola con i miei amici giochiamo ai gormiti e parliamo del Gormiti Show. Siete bravissime, mi piacciono tanto i vostri video. Ciao da Matteo, grazie, grazie mille! Grazie Matteo, grazie Ma, mille. Dato che inventi delle storie con tuo papà, mandacele così noi le facciamo beh, vedere. Al gormiti gormiti.com mi raccomando mandaci le storie Johnny siamo arrivati alla fine della siamo puntata siamo proprio arrivati alla fine dell'episodio cosa devono fare i nostri amici continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Facebook Instagram, Instagram e il canale YouTube iscrivetevi iscrivetevi iscrivetevi e iscrivetevi un saluto da Gianni e Giada ciao, ciao.